così grande che di notte ti prende, ti inviolte, fonte lamento gigante che ti vuole riparare quello che non sente, ti lotta, ti vede, ti innalza, ti stelle, ti usa, si sente, ti premia, ti prende, chi parte, chi scende, chi play, fa lo scala, fredda come l'acqua famosa cosa arde, do le coperte, giù, questa notte che tu non ci sei, è più da come rumene, così che ti vorrei anche dal mare, di percorri il cielo, come l'acqua al fiume che fa buce. Pensa che divide l'aria con carne e accese, vede come sangue, ti do come il marmo, come gocce di che riflette ogni sguardo. Roma dura, Roma dura, Roma Duda. Roma dura, Roma dura, Roma dura, Roma Roma Roma Roma Roma La, la, la, la Levate, corrente, maestrale, sciroppo, le rose Gliberti, respiro, con il troppo tramonti, palazzi fino al mare Sette pizzi capitale, pare di affondare Le piacche di ricordo che non mi appartiene Di mezzo a canti di sirene, fredde come iene che siete di vendita, veste, siete su misura Roma, benedetta, forte, vista, forte, città ma barbara e cultura a e' complesso, Roma è così che fa, seduce dall'ingresso Triste come un tango, tra loro e il fango Roma passa due volteggiando sull'asfalto Roma come un punto di madonna, con le lacrime celose, e impadente Gusto e curiosa, indolente, fedele e preghiera Roma mani infami dentro l'acqua sangiera fuori una bellezza grande, Sono un saluto male, ho perdonato mai Sarebbe tutto per Roma passate il riso in un terebro, il